Buonasera a tutti. Come va? Mi sentite? Credo di essere già in diretta. Confermatemi se sentite bene l'audio e se mi vedete. Ok, aspetto solo con vostra conferma. Si sente bene ok grazie grazie mario allora io innanzitutto vi ringrazio ringrazio sempre enrico ed anna per, per questa bella opportunità di avere questa diretta anche questa sera e continuiamo sempre con la nostra rubrica sui viaggi astrali oltre e questa sera io Avrei già eh, stabilito più o meno un, un argomento perché volevo un po' raccontarvi non solo delle mie esperienze ma anche di quelli che sono le, le varie possibilità, quindi quello che si riesce a fare con un viaggio astrale, quindi tra, con un'esperienza extracorporea, ma la rubrica eh, si chiama istruzioni per l'uso, istruzioni per l'uso perché... Eh, volevo un po' darvi un minimo di istruzioni per capire un po' di che cosa si tratta innanzitutto per chi non ha, chi non ha seguito la mia rubrica precedente e il mio primo appuntamento e poi darvi un, un minimo di istruzioni per capire come predisporci a questo tipo di, eh, di esperienza quali sono poi le varie, le varie tipologie, come si può avere l'esperienza, in che modo, in che, eh, diciamo, perché ci sono una serie di possibilità, una serie di metodologie per, per poter ottenere un viaggio astrale. Allora, ehm, come abbiamo già detto eh, prima, un'esperienza extracorporea è un'uscita fuori dal corpo in cui noi praticamente ci troviamo a sperimentare la nostra non corporeità fisica, quindi la nostra componente energetica che va al di là della, della materia, quindi di tutto ciò che riguarda il, il piano più fisico, materiale, per, per così dire. E, e quindi è un'esperienza interessante, un'esperienza che ci dà gioia interiore perché ci fa vedere quello che c'è oltre, eh, quindi quelle che sono le, non solo le nostre possibilità perché ci sentiamo più liberi, privi di ostacoli, non esistono limiti perché possiamo volare, attraversare muri e pareti. L'esperienza extracorporea, in tramite l'esperienza extracorporea si riesce a sperimentare la nostra non corporeità e quindi il fatto che noi non siamo materiali ma siamo composti di questo veicolo sottile che viene chiamato come spiegai in precedenza come veicolo astrale ma non è veicolo astrale, astrale non inteso come le stelle no? proveniente dalle stelle, ma astrale perché è proveniente da tutto ciò che viene definito a livello esoterico astrale, ciò che non riguarda la parte materiale, quindi la parte, la parte fisica, viene denominata come astrale. E... Si viaggia ovunque con, uh, con la forza del pensiero, quindi è possibile praticamente andare al di là del, dello spazio, perché lo spazio diventa qualcosa che non ha più, non è una vera e propria dimensione, è come se fosse, eh, a, diciamo, si azzerasse. Stessa cosa per il, per il tempo, perché noi possiamo muoverci nel passato o nel futuro in un'unica... Dimensione che è quella atemporale. Con un'esperienza extracorporea si possono percepire le cose a 360 gradi, quindi abbiamo un livello di, di percezione maggiore di quello eh, fisico. Normale, diciamo, no? per così dire, percezione dello stato di veglia ordinario e si possono ricevere una quantità di informazioni eh, incredibili riguardo non solo alla, alla nostra natura, ma anche alla, alla natura del, dell'universo intero. E, e questo è un, un viaggio, in realtà, che eh, avviene non tanto al di fuori, cioè non c'è una vera e propria uscita del, del corpo, in realtà. La nostra coscienza rappresenta eh, questa, mh, questa situazione come un'uscita, ma in realtà è un'entrata. Perché eh, questo universo, diciamo, questa dimensione è dentro di noi, non è fuori, ma è dentro di noi. È quella che viene denominata come la dimensione eterica, astrale, mentale, spirituale, tutto ciò che c'è dentro di noi. Quindi è un viaggio che avviene all'interno. E eh, effettivamente, quando noi distinguiamo facciamo distinzione fra interno ed esterno e anche lì stiamo facendo un errore perché in realtà eh, tutto ciò che c'è dentro c'è anche fuori di noi cioè l'universo intero è contenuto dentro di noi ma non ce ne accorgiamo perché nel momento stesso in cui noi viviamo la materialità e quindi nella dimensione terrena e nella dimensione fisica noi siamo sempre abituati a fare distinzione tra il dentro e il fuori e tra il perché c'è la dualità c'è il dualismo quindi tutto ciò che noi vediamo non riusciremo a percepirlo qui fisicamente se non ci fosse la percezione sensoriale quindi dualistica io non potrei concepire il freddo se non c'è il caldo non potrei concepire il il buono se non c'è il, il cattivo e, e quindi la mia mente ragiona sempre in questi termini finché siamo qui nella eh, sperimentiamo il dualismo la dualità del mondo fisico del mondo materiale quando siamo nella dimensione astrale è qualcosa di molto diverso perché cominciamo diciamo a vedere le cose da un'altra prospettiva e, e quindi come esiste il macrocosmo allo stesso modo noi facciamo parte del microcosmo che non è altro che lo specchio di tutto quanto l'universo perché tutto ciò che è fuori è anche dentro di noi seguendo anche l'antico motto gnostico e c'era ermete trismegisto che diceva come è sopra così è sotto quindi non solo l'agnosi l'agnosi si rifaceva agli studi della diciamo di, dei filosofi anche greci no che, e, e quindi il motto principale dell'antica grecia qual era Uomo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. Quindi, quando noi ci eh, prepariamo ad avere questa esperienza, quindi un viaggio dentro di noi, un viaggio astrale, la cosa importante da, da comprendere è che tutto ciò, quello che noi percepiamo, non è altro che il riflesso di noi. È una proiezione della, diciamo, del, del nostro microcosmo. Okay? Quindi dipende molto, la percezione che noi abbiamo dipende da chi siamo noi, da chi realmente siamo, da chi rappresentiamo, dal nostro stato interiore ed è un riflesso del nostro stato d'animo. Quindi potremmo dire che è un'esperienza differente eh, di per, da persona a persona, quindi un'esperienza che può variare, alcuni possono avere delle esperienze astrali negative quindi in quella che può essere una parte inferiore o più bassa e che spesso viene denominata umbral l'umbral no non so chi ha visto il film no solar quindi ci sono le parti molto negative molto basse e delle parti superiori ma in realtà eh, non esistono dei pericoli in questa esperienza perché è un'esperienza che facciamo tutti alla fine, no? anche in maniera incosciente e inconsapevole. Il vero pericolo non è altro che eh, dipende da noi, cioè dipende da, dal nostro stato d'animo. Se siamo persone che abbiamo molta paura, eh, siamo, diciamo, abbiamo una, um, paura dell'ignoto, paura della morte, probabilmente non sarà un'esperienza del tutto positiva, quindi dobbiamo comunque... Prepararci. quindi quali sono le, in realtà le, le, le metodologie per poterci preparare le istruzioni per l'uso le istruzioni per l'uso sono quelle di trova un contatto con la tua parte interna e e quindi cerca di capire chi realmente sei chi realmente sei tu come come spirito, come, come anima, più ti valorizzi dentro, più ti scopri dentro, più capisci che, che, eh, che fai parte diciamo, di questo universo, che dentro di te c'è la gioia ed esiste l'amore, e più la qualità dell'esperienza sarà positiva. E quindi avrai anche la possibilità di investigare eh, la tua natura, la tua natura più reale, più, più divina, come essere praticamente che fa parte del... Del, del divino no e una domanda che spesso viene, viene fatta è quella mh, qual è la differenza tra, ehm, tra viaggio astrale e sogno lucido questa è una domanda che mi fanno spesso ed è una domanda a cui in realtà eh, non è facilissimo rispondere, ma ci proverò, cercherò di essere il più chiaro possibile. Il sogno lucido è un'esperienza in cui noi ci rendiamo conto di sognare. Ok? E quindi siamo in questa dimensione, che è la, la, la dimensione onirica, che è la stessa identica dimensione onirica che esiste anche nel, nel viaggio astrale nel sogno lucido noi abbiamo consapevole la consapevolezza di sognare a chi di voi è capitato il, il sogno lucido ok io durante un sogno praticamente capisco che sto sognando capisco che non sono più un uno spettatore ma divento comincio a diventare anche un attore un attore in cui riesco a fare quello che voglio quindi da rendermi conto di sognare poi riesco anche ad agire quindi a, a, eh, ad avere una libertà una maggiore libertà no e quindi poter intervenire a volte anche sul sogno quindi ci sono anche dei gradi di libertà anche più elevati eh, si può arrivare a un livello di consapevolezza nel sogno lucido in cui io posso fare qualsiasi cosa addirittura posso volare eh, dove voglio, posso conversare con, con i defunti e posso fare altre infinite esperienze. Nei sogni lucidi le percezioni sono molto vividi, vivide i colori, i suoni, i rumori, i gusti, gli odori, la consistenza degli oggetti, la temperatura, tutto quanto diventa molto più vivido, più realistico. Non so chi di voi ha mai avuto un, uh, un sogno lucido no spesso e volentieri eh, ti scopri anche in, in grado di compiere delle azioni che sembrano quasi dei miracoli no perché dici, ok io adesso sto, sto volando no? quindi riesco a volare e riesco anche a modificare l'ambiente quindi con un ordine dico mh, e sia giorno e diventa giorno oppure notte diventa notte e, e quindi ecco c'è cioè questa libertà questa eh, spesso sapete anche come si presenta il, il sogno lucido come il sogno di volare cioè si parte da un sogno in cui noi praticamente stiamo volando ed è bellissimo perché vediamo questa Natura incontaminata dall'alto, no? Quindi cominciamo a vedere questi paesaggi straordinari e siamo alti, alti, alti. A volte ci troviamo sopra le montagne, vediamo la neve, gli alberi e siamo sopra, vediamo queste montagne, a volte ci avviciniamo addirittura al sole, no? Vogliamo sempre di più, vogliamo sempre di più. Ma questo che... È, mh, quello che, che avviene è che il ricordo del sogno lucido perché il ricordo è qualcosa di eccezionale è qualcosa di straordinariamente chiaro e perché in genere il sogno lucido provoca una grande eccitazione no e quindi lo si ricorda molto più facilmente rispetto a, una, a un sogno comune quando fate un sogno lucido lo sapete quindi lo, lo ricordate no? Il viaggio astrale, allora mi direte che cos'è il viaggio astrale? Il viaggio astrale è qualcosa di differente, perché a differenza del sogno lucido, il sogno lucido mh, riguarda una dimensione comunque vicina a, al nostro stato uh, fisico, per così dire, perché noi abbiamo un corpo, ci troviamo in una dimensione molto simile a quella fisica e abbiamo la possibilità di interagire col chi siamo realmente, quindi con il nostro ego. Ci sono delle immagini in un sogno lucido che non sono altro che le proiezioni di noi stessi, quindi con il sogno lucido abbiamo la possibilità di interagire con questi personaggi che ci vengono proposti dal nostro inconscio e che ci vogliono dare dei messaggi. Quindi nel sogno lucido c'è una capacità di autoconoscenza altissima, elevatissima. E il sogno lucido riguarda, in realtà chi siamo noi realmente sia nei nostri aspetti più fisici che più materiali e che per esempio ciò che, che riguarda le vite precedenti il viaggio astrale invece è qualcosa di differente perché il viaggio astrale è una finestra che si apre all'interno del sogno lucido perché nel viaggio astrale noi abbiamo la possibilità di vedere delle cose non ordinarie cioè eh, abbiamo la possibilità di avvicinarci a una nostra dimensione interiore più vicina alla nostra realtà spirituale, alla nostra, alla nostra anima, che è la parte più femminile, al nostro spirito, che è la parte più, più maschile, ma comunque è tutto ciò che riguarda la nostra natura divina. Questo è il viaggio astrale. Quindi mentre il sogno lucido avviene all'interno di quella che è la nostra personalità, il nostro, quello che viene chiamato il nostro ego, il viaggio da sale è un passo in più, perché ab abbiamo la possibilità di uscire fuori e vedere realmente un qualcos'altro che normalmente non vediamo, che fa parte di una dimensione superiore, quindi quelle che sono le dimensioni più, più sottili. Ok? E c'è un'immagine molto molto bella che vi volevo far vedere, vediamo se riesco a condividerla, che è proprio il... Questa del sogno lucido. Vedete, guardate qui che bello. Eccola qui. Qualcuno conosce questa, questa immagine? Allora, questo qui è la chiappa sogni, il dream catcher. E la chiappa sogni è proprio una rappresentazione di quello che è il sogno. Ed è un simbolo di protezione, no? del, del del degli indiani del Nord Nord America, i Cheyenne, no? di questa tribù, di questa popolazione molto evoluta perché aveva una grande capacità di, di raccontarsi i sogni, di comunicare i sogni, si incontravano tra di loro e si raccontavano i loro i loro sogni, no? Era quasi una tradizione perché era importantissimo il racconto dei, dei sogni, perché era una fonte proprio di conoscenza. Tramite i sogni, loro sapevano benissimo che tramite i sogni c'è proprio la nostra, la nostra natura superiore che dialoga con noi e ci mostra tutto quello che noi non riusciamo normalmente a vedere nella nostra vita ordinaria. Quindi, se ti sfugge qualche cosa che non riesci a vedere quotidianamente durante le tue attività normali, quelle cose poi ti vengono rappresentate dal nostro inconscio nei sogni e quindi tramite dei simboli, delle figure, delle rappresentazioni, delle forme pensiero che tu vedi e assisti diciamo, a questa rappresentazione. I sogni sono qualcosa di straordinario, per questo simbolo perché è bello, perché mi ha sempre appassionato. Io ho, ho riempito casa, diciamo, di questi acchiappasogni, perché vedete è, qual è la, la cosa importante. Nell'acchiappasogni c'è una parte centrale che rappresenta la rete, nella quale praticamente mh, in questo gorgo vengono eh, inghiottiti le cose negative, che non ci servono. Quindi gli incubi, per così dire, no? Gli incubi o le cose più brutte, le cose che non ci servono. Nella parte sotto delle piume, quindi tutto ciò che non ci serve viene inghiottito da, da, questo, da questa rete, nella, nella parte sottile, che normalmente sono le piume che scendono giù, arriva tutto ciò che viene filtrato e quindi che ci serve, quindi il contenuto di questi, di questi sogni. quindi La parte più buona, la parte più importante, perché ci serve a comprendere chi realmente noi, noi siamo. Poi c'è quest'altra quest'altra figura che non riesco vediamo se riesco a quest'altra immagine che aspettate che è molto bella eccola qui E questo è proprio il, il viaggio astrale, ok? Il viaggio astrale praticamente eh, esci fuori dal corpo, quindi stai praticamente, ti trovi normalmente a galleggiare, no? E fuori dal, dal, veicolo, dal veicolo fisico. Qual è la differenza tra OBE, quindi out of the body experience, quindi esperienza extracorporea, e viaggio astrale? L'esperienza extracorporea normalmente avviene vicino, in prossimità del, del corpo fisico ed avviene in una dimensione più, uh, più fisica, diciamo una specie di duplicato, tu stai viaggiando, disposti diciamo a, con l'intento, quindi con la forza del pensiero e utilizzando anche una serie di tecniche che possono essere eh, delle finestre, delle porte, delle specie di... Eh, di Stargate, diciamo, no? quelle che vengono rappresentate come le Stargate, eh, utilizzi dei varchi spazio-temporali e ti puoi spostare praticamente dappertutto, ma sempre all'interno di una dimensione simile a quella fisica. Quindi un esatto duplicato della, del mondo fisico, anche se però è tutto molto differente perché le cose sono diverse, cioè tutto ciò che tu vedi in un viaggio astrale è differente, gli oggetti sono, possono essere posizionati in posti diversi. E lo spazio e il tempo non coincidono, il tempo no, può non coincidere con col presente perché ti puoi muovere in realtà sia nel passato che nel presente. E gli oggetti, se tu per esempio stai dentro la casa tua, Potresti trovare degli oggetti spostati, per esempio, del, eh, il, il comodino non sta qui, l'armadio la, sta da un'altra parte, anche poi a livello, a livello temporale è tutto quanto diverso, perché ti puoi trovare a casa tua, ma ti puoi trovare per esempio a casa di dove sei nato, quindi a casa di tua madre, o a, addirittura in delle case del passato, dove hai vissuto nel passato, addirittura in vite precedenti ok? Questo è ciò che riguarda la OBE, ma normalmente la obe viene percepita come qualcosa che esci fuori dal corpo e vedi il tuo corpo dal di fuori, come se fosse eh, fuori, cioè sei praticamente bilocato, ti, vedi, ti senti fuori dal corpo e vedi il tuo corpo e vedi diciamo, tutto ciò che avviene in prossimità del corpo. Il viaggio astrale invece significa andare oltre, andare un po' dappertutto. Quindi muove, perché si chiama viaggio? Perché c'è la possibilità praticamente di spostarti dovunque, quindi anche in quelle che sono quelle dimensioni più indescrivibili, più mh, ci sono a volte dei posti che si vedono che non riesci neanche a, a descrivere da quanto sono belli, spesso e volentieri sono stati descritti anche tramite il, il mezzo dell'arte, dell no? quindi eh, tramite l'arte, quindi artisti, eh, poeti, eh, scrittori, hanno rappresentato, diciamo, eh, un viaggio astrale o tramite dei dipinti, tramite della, della musica eh, e quindi perché non è, non è facilissimo, diciamo, a volte descrivere questi, questi viaggi, no? E io dico sempre che in realtà... Ehm, c'è una, una grandissima eh, un parallelismo tra quella che è la fisica quantistica e il, è il viaggio astrale, quello che noi andiamo a vedere con un viaggio astrale. Perché eh, quando tu sperimenti questa esperienza, tu ti rendi conto che sei connesso con il tutto. Hai una sensazione di unità con tutto quello che ti circonda. e e questo viene anche, mh, è stato anche sperimentato, è stato anche spiegato, se voi ci pensate bene, dalla fisica quantistica, no? Eh, da come tutte quante le particelle subatomiche sono tra di loro connesse, per esempio, no? Mi viene in mente, per esempio, l'universo olografico di Bohm, che è una, è una teoria molto molto interessante perché ti dice praticamente che noi in realtà siamo come delle piccole particelle, delle piccole gocce che appartengono però a un oceano, no? Però all'interno della singola goccia c'è tutta l'informazione dell'oceano, dell solo che noi abbiamo la possibilità di conoscere sia la goccia che l'oceano, perché comunque c'è questa informazione e a livelli sempre più elevati possiamo quindi prendere delle porzioni più o meno estese del, del mare no si parte dalla goccia poi dalle so, onde dale... si va sempre più diciamo più in profondità e quindi si riesce poi a, a comprendere quello che è l'universo intero c'è una, una definizione che viene fatta da eh, da, da Bohm, no che è questa? Allora, gli elettroni di un atomo di carbonio nel cervello umano sono connessi alle particelle subatomiche che costituiscono ogni salmone che, ruo che nuota, ogni cuore che batte ed ogni stella che brilla nel cielo. Tutto compenetra tutto. Ogni suddivisione risulta necessariamente artificiale e tutta la natura non è altro che un'immensa rete in, ininterrotta. Questa è proprio una, una definizione di David Bohm, che è una delle menti, secondo me, più originali e profonde della, del XX secolo. Per quanto riguarda la, il sogno lucido, il viaggio astrale, no? può venire poi l'obiezione di dire sì, ok, tu adesso ci stai raccontando tutte queste cose, ma come si fa? Come si fa ad ottenere un viaggio astrale? Come si fa ad ottenere un sogno lucido? Magari a partire da un sogno lucido e poi passare a, a un'esperienza anche più forte, come quella del, del viaggio astrale. Ci sono dei metodi, ci sono delle istruzioni, delle istruzioni importanti che eh, bisogna seguire ci sono una serie di metodi che sono per esempio metodi diretti, metodi indiretti, metodi eh, che partono di, direttamente dall'addormentamento del, del corpo fisico, altri metodi che sfruttano i cicli di sonno, quindi le fasi del sonno, quindi tramite anche la... Mh, si riescono a sfruttare determinati momenti della fase REM e, in base poi, eh, diciamo a, mh, alla tipologia del, mh, del sogno, riesci poi a fare una serie di azioni che ti servono poi per separare la tua parte eh, spirituale dalla tua parte materiale. E I sogni lucidi, partendo, diciamo, dal più oh, dal sogno lucido stesso, si parte per esempio da metodi che sono mh, io. Amo sempre parlare dei metodi di Steven LaBerge, per ciò che concerne i sogni lucidi. Steven LaBerge chi è? È, uno, è un noto, un importantissimo eh, psicofisiologo, leader nella ricerca e sperimentazione dei sogni lucidi. E lui eh, praticamente ha sempre avuto questo interesse, sin da piccolo, eh, per, per, per, per i sogni. no? E quindi ha sempre avuto un approccio molto, molto scientifico. Eh, Sibela Bergi è un po' un punto di riferimento, per così dire, per tutto ciò che concerne i sogni lucidi e ha sviluppato sin dal 1980 una, una serie di metodi. Ha fondato il eh, Lucidity Institute, per chi non, non lo conosce, ma molti di voi sicuramente lo, lo, conoscerai, lo conosceranno che è un, un istituto di ricerca dei sogni lucidi, che è proprio per studiare e divulgare l'arte di essere consapevoli nei, nei sogni. Quindi ha sviluppato una serie di metodi, metodi ce ne sono tantissimi, mh, la, ci sono delle, delle modalità, per esempio il wake back to bed, che è eh, una modalità importantissima che, eh, dalla quale poi vengono sviluppati altri metodi. Cos'è la, la modalità wake back to bed? Praticamente svegliarti e, e ritornare a letto, ok? Svegliati e torna a letto perché quando tu ti svegli verso le tre e mezza, le quattro del mattino, quindi hai già lasciato passare una, i cicli di sonno, quindi due o tre cicli di sonno di circa un'ora e mezza, nel momento stesso in cui tu all'inizio ti svegli proprio con una sveglia, tu imposti una sveglia per esempio verso le quattro e mezza, cinque, ti svegli, stai un pochettino sveglio per un po' di tempo e poi ritorni a dormire. Momento stesso in cui tu ritorni a dormire, che cosa accade? Che entri in un ciclo molto particolare che è la fase REM. La fase REM è la fase in cui si sogna, si sogna, ma la fase REM è molto più prolungata dopo i primi tre cicli di sonno cioè che cosa vuol dire? che se noi torniamo a dormire verso le quattro e mezza, cinque del mattino eh, avremo, eh, entriamo direttamente in quella fase dove noi sogniamo tantissimo e quindi è molto più facile avere eh, le, le, i sogni lucidi quindi ci basta osservare praticamente quello che accade noi ci troviamo in uno stato per così dire di dormiveglia. In cui si va a sviluppare anche la, lo stato ipnagogico. È, Cos'è lo stato ipnagogico? È uno stato in cui noi siamo semi svegli e semi addormentati e riusciamo quindi a, a vedere quelle che sono le prime immagini oniriche, eh, mentre stanno arrivando, mentre stanno, mentre si stanno avvicinando, e quindi riusciamo poi a entrare consapevolevoli nella, nel sogno. Ok? E quindi ci sono una serie di tecniche, c'è cioè la. La tecnica WILD, che è la Wake Initiated Lucid Dream, ossia sogno lucido iniziato da sveglio, che è appunto quello che vi sto dicendo, no? perché tu osservi il sogno e poi praticamente entri dentro mantenendo eh, la veglia, quindi la, la, presenza, la presenza fisica. Le tecniche sono tantissime, le tecniche sono tantissime. E... Per darvi delle, delle istruzioni eh, io vi posso dire che ce ne sono veramente tante, c'è la Mild, eh, ci sono le tecniche di Michael Raduga che è il, il fondatore del, del, del gruppo a cui io appartengo e, um, attualmente io sto insegnando, sono trainer della, della Face School di Michael Raduga e insegno quelle che sono le tecniche per avere diciamo, le hobby, quindi i viaggi, viaggi astrali ma la cosa che vi volevo dire che è importante l'istruzione più importante da dare è proprio questa cioè lo stato raggiungere lo stato di presenza lo stato di presenza è qualcosa di fondamentale in realtà lo stato di presenza significa essere presenti a se stessi se noi riusciamo durante il giorno ad essere presenti quindi a mantenere questo stato di diciamo di, di presenza continua sarà facilissimo poi svegliarci all'interno del sogno della dimensione onirica facciamo un piccolo esercizio provate adesso mettetevi un attimo comodi questo perché voglio farvi un po capire come come funziona Mettetevi un attimo comodi, mettetevi appoggiati qui alla, su una sedia, se siete su una sedia, chiudete un attimo gli occhi, provate a fare due tre respiri profondi. Provate a rilassarvi un attimo, lasciate tutti quanti i pensieri fuori dalla, dalla porta, per così dire, lasciateli scorrere. Facciamo un attimo di silenzio dentro la nostra mente. In questo momento facciamoci questa domanda. Chi sono io? chi sono? Siamo presenti a noi stessi. Come mi chiamo? Chi sono? Cosa sono? È interessante questa domanda, ce la facciamo spesso durante il giorno? Chi sono in realtà io? Cosa rappresento? Cosa sono? Sono un corpo, un naso, una bocca o sono altro. Sono cosciente, sono consapevole che cosa sono, chi sono. Rimaniamo qualche secondo a pensare chi sono io. Adesso. La seconda domanda che ci dobbiamo fare è la seguente. Che cosa sto facendo in questo momento? Che cosa sto facendo? Che cosa sto pensando? Cosa sto facendo? la terza domanda che dobbiamo farci è dove sono apriamo gli occhi subito guardiamo a sinistra e a destra sotto guardiamo sotto guardiamo su dove sono dove mi trovo sto sognando oppure sto nella parte fisica io lo sento il mio corpo fisico ok proviamo prova ad allungare un dito quindi Provare ad allungare un dito. Allora, se in questo momento il dito si allunga, vuol dire che sto sognando. Ok? Se non si allunga, vuol dire che sono nella parte fisica materiale. Seconda domanda. Proviamo a attraversare con un dito il palmo delle mani. Sta attraversando? Se attraversa il palmo delle mani vuol dire che sto sognando, se no sono nella parte fisica. Proviamo a respirare attappando le narici e la bocca. Mi manca il respiro oppure continuo a respirare? Se continuo a respirare mi trovo nella dimensione astrale. O in un sogno lucido nella dimensione del sogno chiamiamola così per ora proviamo a vedere che ora è allora adesso prendete il vostro orologio guardate l'ora adesso sono le 22.10 provo a girarmi dall'altra parte mi giro per la seconda volta e guardo di nuovo l'orologio sono ancora le 22.10, se l'orario è cambiato di tanto, se c'è una grande differenza, se sono le 22.11, chiaramente <ride> no sono nel fisico. Se la differenza è tanta, sono le 6 del mattino, sono le, 3, le 5, le 4, vuol dire che sono nella dimensione astrale, perché il tempo è cambiato. Provate anche a leggere, ci avete mai fatto caso che nei sogni è impossibile leggere. Non riuscirete mai a leggere nulla, quindi cercate se c'è un vostro libro, se c'è qualche anche il titolo di un libro, adesso sto vedendo il titolo qui che è The Secret di Rhonda Byrne che sta qui, vediamo che cosa c'è scritto, mi giro dall'altra parte, davanti c'è un altro libro, è cambiato il titolo? Ok, è cambiato vuol dire che sto in un sogno questi sono tutti piccoli esperimenti che si possono fare durante il giorno sono i cosiddetti reality test test di realtà ed è molto interessante se volete approfondire l'argomento ci sono i libri di steven Laperce che sono molto molto interessanti in cui non solo vengono spiegati questi test di realtà ma vengono spiegati anche le varie tecniche per riuscire a, ad avere sogni lucidi. Poi c'è Michael Raduga, Michael Raduga che parla proprio di viaggi astrali, di, esci... di esperienze fuori dal corpo, quindi esperienze extracorporee e quindi si va praticamente a ottenere una tipologia di esperienza che non ti fa entrare in un sogno ma che hai proprio la, il, il veicolo sottile che esce fuori, quindi hai proprio un vero e proprio sdoppiamento, quindi un'esperienza abbastanza più forte più intensa quindi c'è la possibilità proprio di uscire fuori e sono le tecniche di Michael Raduca quindi il libro The face che io vi consiglio che è questo qui ok? Il libro The face un manuale pratico per il sogno lucido e di viaggi extra corporei il libro lo potete scaricare gratuitamente nel mio sito Obe.it, O-O-B-E, che sarebbe Out of Body Experience. Obe.it, semplicissimo, Quindi entrate, entrate nel sito e potete scaricarlo tranquillamente, gratuitamente. O lo potete acquistare su Amazon se lo volete cartaceo a un prezzo molto molto basso. Qui sono spiegate tutte quante le tecniche. Mano a mano che faremo anche questa rubrica, io cercherò anche di spiegarvi qualche tecnicuccia ogni tanto, quindi spiegarvi sperando che voi anche state studiando il libro, quindi anche per capirci, per, farci le, per confrontarci, fatemi poi le, le domande, quindi questa rubrica è proprio apposta per voi, per farvi comprendere, capire quali sono diciamo, gli errori in cui si può che possiamo fare, diciamo, nell'avere le esperienze, ma anche comprendere quali sono i punti di forza, se stiamo facendo bene un'esperienza, se stiamo facendo bene eh, qualche cosa o la stiamo eh, sbagliando, quindi darvi, diciamo, dei consigli. Quindi possiamo poi approfondire, mano a mano, che ci vediamo, quindi in questa rubrica, alcuni temi che vengono sviluppati in questo, in questo libro, in questo manuale, The Phase, la fase. Ok? Allora, io eh, volevo anche rispondere a qualcuna delle vostre domande. Allora, innanzitutto io ho visto che eh, già quando ho presentato la, diciamo, la, la rubrica, quindi prima di iniziare la rubrica, già qualcuno di voi mi aveva fatto dei post nei commenti e mi aveva fatto delle, delle domande. Io cercherò un attimo di rispondere a queste domande. Allora, vediamo un attimo. Peppe. Allora, Peppe chiede, salvo, salve, volevo chiedere se fondamentalmente il viaggio astrale che si ha durante il sogno sia lo stesso piano dimensionale di quello che è il viaggio astrale che si fa quando si vive una hobbia. Come, come ho detto eh, prima, mh, durante il sogno non è un vero e proprio viaggio astrale, perché durante il sogno è una proiezione che avviene da parte della, del nostro inconscio di quelli che sono i nostri aspetti, che dobbiamo comprendere. Una serie di aspetti, una serie di... Eh, in base a quelli che sono degli episodi, episodi che avvengono durante i sogni che ti servono per eh, comprendere te stesso, quindi per scoprire... La tua natura normalmente ti servono proprio per, per, per evolvere, quindi per comprendere in realtà chi sei e quindi riuscire poi a risvegliare eh, il tuo, il, la tua parte interna, no? Il viaggio a stare invece è qualcosa che va oltre perché si esce fuori dal sogno, quindi si aprono una serie di finestre e, ed è un'esperienza più forte perché ti mette più in contatto con la tua natura interiore, no? qualcosa che c'è di reale dentro di te allora vera chiede ciao Michele da quando ho perso mia figlia la sogno spesso l'altro giorno mi sono svegliata con una fortissima sensazione di averla abbracciata veramente come faccio a capire che sono semplicemente sogni o sapere se ho avuto veramente un contatto con lei allora, vera, c'è da fare una distinzione molto importante. Chi ti dice che i defunti, i nostri cari, non si presentano a noi tramite i sogni? Quindi anche i sogni sono molto importanti. Non è che noi dobbiamo per forza avere un obbe per incontrare un nostro defunto, possiamo anche incontrarlo in un sogno ordinario. Perché? Perché i sogni è come se fossero un ponte. I sogni sono molto importanti, noi pensiamo sempre che siano frutto della nostra immaginazione, siano delle fantassicherie. In realtà i sogni sono una, una nostra dimensione interiore, forse anche più reale di quella fisica. Ok? Vi lascio questo spunto di riflessione perché ci sarebbe poi da parlarne tantissimo. Però i nostri cari si manifestano nei sogni lucidi, nei viaggi astrali, dappertutto. Si possono anche manifestare qui nella nostra parte fisica, nella nostra realtà terrena, se noi vogliamo, se noi ampliamo le nostre percezioni e se stiamo attenti ad aprire le nostre porte, le nostre porte interiori, li possiamo percepire veramente ovunque. Maria, Lu, Mara Luisa, allora io mi sento attratta da altro, da altri posti e anelo ad andare. Questo è bellissimo, Maria Luisa, perché Maria Luisa, perché tu stai eh, comprendendo che c'è altro e quindi cerchi qualcos'altro. Sapete, molti di noi sono qui perché si fanno delle domande, quindi stanno seguendo anche questo percorso di focus come anche altri percorsi e quindi eh, diciamo per eh, proprio per cercare di scoprire eh, una risposta a tantissime domande a, alle quali normalmente la vita non ci dà una risposta. No, e quindi sentirsi attratti da altro e eh, va benissimo avere questo anerito, questa inquietudine fortissima va benissimo perché è un'inquietudine che ci dà il nostro sé, il nostro sé superiore. E quindi ben venga, segui questa tua inquietudine. Ok, allora Bruna. Buonasera Michele, ho perso l'unico figlio di 22 anni e una notte mi sono ritrovata con lui nell'universo. Ero senza il corpo materiale, leggera, una sensazione bellissima, mai provata. Si volava, si parlava telepaticamente, una felicità infinita. Quando la mattina mi sono svegliata, avevo la netta sensazione di essere stata realmente con lui. Mi ha colpito soprattutto l'assenza del corpo materiale, e la sensazione di benessere e pace. Infatti pensavo come stavo bene. Se quando si muore si sta così, vorrei morire anche subito. Anche mio figlio era felice. Mi sono resa conto che quello non era un sogno, ma la realtà. Secondo me quella notte ho lasciato il mio corpo e il mio spirito è volato con mio figlio. Tu che cosa ne pensi? Grazie Maria, veramente una bellissima esperienza. Bellissima esperienza perché hai avuto proprio la questa lo sai che è un'esperienza reale no? Per rispondervi come faccio a capire se è una cosa irreale? Lo senti lo senti quando senti che qualcosa è qualcosa di reale non ti serve la dimostrazione da parte di nessuno nessuno che ti dia delle spiegazioni perché quelle spiegazioni tu le, le hai perché le hai già sentite dentro di te. Rossella, buongiorno Michele, durante la mia vita mi sono apparsi qualche volta i defunti che conoscevo, ma sono in alcuni, solo in alcuni casi e non volutamente. Pensi che con la tua tecnica potrei sviluppare questa mia capacità? Esattamente. Libro, The Phase, manuale The Phase. Okay. Ci sono queste tecniche per poter... Eh, Vedete, a volte si hanno proprio in maniera spontanea, no? Perché vuol dire che qualcosa è pronto dentro di noi, c'è cioè qualcosa dentro di noi che ti fa avere queste esperienze, soprattutto quando hai la, diciamo, la voglia di provarle, no? Hai, hai questa, questa inquietudine, ti fai tante domande, allora ecco lì che vengono in maniera spontanea. Con le tecniche però è come se ti aprissi una strada, no? È come, è come se fosse un, una pista, diciamo, di una montagna. Avete? Chi scia? Chi scia segue le piste battute. Quindi già c'è una strada per poter, per poter percorrere un percorso, no? Se tu conosci il modo, lo puoi fare in maniera più semplice. In maniera volontaria. Gianluca, allora, ciao Michele, ho già avuto due momenti in cui avevo fortissime vibrazioni e un suono rombo assordante alle orecchie. Ok. Ho provato a girarmi, ma mi sono mosso fisicamente. Ho letto che bisogna stare completamente fermi e lasciarsi ab abbandonare a queste. Esattamente. Eh, se vogliamo. Uh, provare una lobbe, una delle tecniche principali è proprio quella di non muoverci nel momento stesso in cui noi ci svegliamo da un sogno non apriamo gli occhi non muoviamo il nostro corpo fisico e tentiamo una separazione questo appena ci svegliamo provate provate a non muovervi è molto difficile all'inizio eh? perché la prima cosa che ci viene da fare quando ci svegliamo e muoverci perché siamo sempre presi dalle nostre attività quotidiane chi deve andare al lavoro chi deve fare qualcosa chi deve eh, i nostri impegni quotidiani e, e quindi non, uh, non è facile quindi dobbiamo comunque fare un piano d'azione quindi cercare di guidare il nostro intento a ricordarci di fare queste determinate azioni che vengono esattamente spiegate nel libro The Phase, quindi c'è il rotolamento, il, la separazione diretta, la separazione di andare a un target, quindi la creazione del target che può essere un oggetto, uno specchio. Vedrete che mh, sono delle tecniche molto interessanti per chi vuole provare a, a sperimentare. E io dico sperimentare, eh, perché sperimentare significa proprio comprovare, quindi capire che è qualcosa di assolutamente reale, che non è niente di di immaginario, ma è qualcosa che si può che ognuno di noi può sperimentare. Non ci sono i più forti, i più bravi, i primi della classe, tutti siamo i primi della classe. Ma eh, qual è il fattore che distingue una persona dall'altra? È l'intento, la volontà, la motivazione, la volontà di riuscire, di seguire in maniera eh, diciamo in maniera precisa quasi pignola, con pignoleria, tutte quelle che sono le tecniche. Ok? Senza troppa interpretazione, seguirle proprio alla lettera. Voi vedrete che ci sono dei metodi che da Mai Raduga che se voi li seguite alla lettera, senza dargli troppa interpretazione anche ehm, filosofica, personale o comunque anche intellettuale, senza stare troppo a, a rimuginarci sopra, fare queste tecniche, impararle a memoria e poi farle diciamo quasi istintivamente, in maniera meccanica e in maniera automatica, vedrete che avrete dei risultati pressoché immediati. Allora... Ehm... Ah, Gianluca chiede sempre, la mia domanda precisa è qual è la sensazione che si ha nel passaggio tra il suono, vibrazioni e lo stato astrale. Eh, è, è una percezione diversa, si entra in uno stato di transcosciente? Sì, il suono e le vibrazioni sono delle cose che precedono l'uscita, perché sono dei, è qualcosa che indica un movimento energetico che ti fa comprendere, un campanello d'allarme che ti fa comprendere che stai per uscire dal corpo. Quindi sono suoni e vibrazioni che che tu già sei entrata in questo, in, in quella che, che Maiko Corraduca chiama la fase, the phase, sei entrato in questo stato, ma poi c'è anche l'interazione, lì deve esserci un'azione proattiva, propositiva, proprio nel, nel sollevarti e quindi nel fare queste tecniche per potersi separare ok vediamo anche altre domande queste sono un po' quelle che mi avete fatto prima della, della diretta allora Alessandro chiede tempo, tempo fa ho sentito vibrazioni fortissime su tutto il corpo ho cercato di alzarmi e sono riuscito bravo benissimo dopodiché mi giro e vedo me stesso con gli occhi chiusi che dormivo fantastico Scusate, mi sono spaventato e sono rientrato come una calamita attratta velocemente verso il centro della testa bravissimo Alessandro Sì, a volte sai che hai questa percezione ti vedi fuori vedi, vedi che stai fuori dal corpo eh, che tu sei fuori dal corpo quindi ti percepisci percepisci addirittura il tuo corpo fisico che dorme poi avviene qualche cosa quindi ci deve essere anche il controllo di questa esperienza quindi ci può stare è normalissimo che ti che ti spaventi e quindi rientri immediatamente, ma è le prime volte è normale. Con la tecnica non avverrà sempre un maggiore controllo. Katia, e sveglia quando va. Ah, mi fa piacere che ci sono persone che hanno sperimentato viaggi astrali, sono contento perché c'è anche un'interazione un più immediata. Mi piace parlare con persone che hanno comunque sperimentato, quindi è bello questo. Ero sveglia quando ho fatto un viaggio astrale e mi sono ritrovata all'improvviso a casa di una persona e quello che ho visto e ho sentito era la realtà dei fatti precisi che poi ho riscontrato nella dimensione materiale. Esattamente. Eh, se tu riesci a concentrarti su un qualcosa di specifico perché spesso eh, la, il viaggio astrale avviene in condizioni di tempo e spazio sfasati rispetto a, a quelli attuali in cui eh, viviamo in questo momento non è facilissimo ma se tu lavori con l'intento con un piano d'azione specifico riesci a vedere anche delle cose che poi puoi riscontrare anche subito dopo nella dimensione materiale nella parte materiale questo si può fare c'è questa possibilità ok Jacovitti secondo te bisogna avere una predisposizione per riuscire a viaggiare in astrale no ti ho, infatti ho risposto prima lo possiamo fare tutti quanti qual è il fattore che distingue una persona dall'altra è proprio la volontà la volontà di riuscita sai spesso molte persone vengono anche ai miei corsi no? e pretendono di avere risultati immediati chi riesce magari anche durante la prima sera la seconda sera chi riesce dopo mesi però il fatto di avere questa impazienza a volte anche, gioca molto anche l'aspettativa, perché tu sei convinto di avere risultati, non ne hai, e quindi magari ti butti giù e quello non va bene. Quindi avere tanta, tanta pazienza, costanza e, e perseveranza, quindi anche e costanza poi nel, nel fare le, le tecniche. Come distinguiamo il sogno lucido dal viaggio in astrale? Sì, questo già credo di avere già più o meno risposto. Però te lo posso dire magari in un altro modo. Quando tu hai un sogno lucido, eh, vedi qualcosa che bene o male già conosci, che riguarda la tua vita, ed è qualcosa che ti risolve una situazione contingente della tua vita attuale. Quindi quello è un sogno lucido, perché è come se l'inconscio ti dà un messaggio e ti dice, guarda, risolvi questa situazione e nel sogno lucido tu puoi interagire, c'è cioè questa facilità di interazione. Il viaggio astrale invece è qualcosa di completamente inaspettato perché tu vedi delle cose straordinarie, paesaggi, templi, costruzioni incredibili, ti puoi eh, mettere in contatto con maestri, con guide, con guide spirituali, con esseri di altre dimensioni, ecco, quello è il viaggio astrale, ok? Alessandro se si è predisposti è più facile lo si fa quasi spontaneamente se non si riesce si può provare ad allenarsi con varie tecniche. esattamente ma Alessandro perché si è predisposti perché in realtà mh, la predisposizione comunque è sempre un, un qualcosa che avviene dentro di noi se tu hai questa forte inquietudine sei predisposto se non ce l'hai se sei semplicemente curioso non, non, non hai questa predisposizione quindi deriva sempre da un'inquietudine personale per questo che dico che più sei motivato e più è facile peppe Michele ma quando si ha un incontro medianico in sogno con un trapassato si è entrati in astrale giusto un incontro medianico in sogno con un trapassato Sì, potremmo dire che si tratta di un viaggio astrale esattamente sebbene questi incontri possono anche avvenire dalla parte fisica quindi i medium lo fanno anche non necessariamente entrando diciamo quindi con una proiezione astrale perché la proiezione astrale c'è cioè semplicemente la differenza è che tu hai un veicolo esci proprio fuori dal corpo e quindi vai ti rechi poi dal defunto o in un posto specifico quindi ecco questa è l'unica differenza tra il medianismo il medianismo diciamo è una cosa un po' più generica perché puoi farlo anche da andando in trans e quindi ecco comunicando direttamente senza necessità di uscire ok eh, ok Iacovitti risponde lo credo anch'io ho fatto un il bellissimo corso con Michi grazie non mi fate pubblicità che non si possono fare qua pubblicità <ride> ti ringrazio Iacovitti. ok allora Marilena come faccio a capire se ho viaggiato o ho, ho, ho avuto un sogno precognitivo eh, allora, mh, cosa intendi per sogno, sogno precognitivo? Allora, il sogno, il sogno precognitivo significa tu stai sognando e puoi sognare qualcosa che si deve realizzare. Viaggio a strada è diverso, è un altro tipo di esperienza, perché significa che tu ti sposti mh, e, puoi fa, e puoi fare tutto praticamente. Il sogno precognitivo è qualcosa di più specifico e non necessariamente è un, è un qualcosa di lucido, di cosciente. Tu lo sogni, sei inconsapevole, però poi vai a vedere che quello che hai sognato si realizza realmente. Quindi sono due cose, direi un po' di, abbastanza distinte. Sebbene con i viaggi assali, però puoi anche guidare eh, le tue percezioni e quindi puoi anche vedere degli eventi futuri. Ma dipende molto dal tuo piano d'azione, dipende molto da, dalla tua volontà. Con il Viaggio Assali, tu fai le cose volontariamente. Con i sogni invece ti avvengono più o meno, sia se, se non sono premonitivi, sia se sono premonitivi, ti possono avvenire però anche in maniera involontaria. E, ok. Ciao Daniela. Anna Rita, a me è successo di muovere un oggetto mentre ero in meditazione con mia sorella e anche questa è una, eh, è una, una delle capacità che può avere l'essere umano vedete quante capacità abbiamo noi noi veramente abbiamo delle potenzialità incredibili che non conosciamo per questo io ho detto che alla fine ehm, non, non ci conosciamo per niente noi ci identifichiamo con questa parte fisica e materiale ma noi abbiamo viviamo simultaneamente in più dimensioni in più eh, abbiamo più corpi abbiamo tantissime potenzialità che neanche ci sogniamo di avere eh, tra i quali c'è appunto proprio la, la telecinesi no? quindi riuscire anche a spostare gli oggetti durante una obbe, per esempio è molto, è molto, avviene molto facilmente quindi riuscire a spostare gli oggetti all'interno della dimensione onirica, eh? non fisica <ride> allora Patricia dice mh, Patricia chiede cosa significa nel sogno parlare e interagire con persone mai viste che non si conoscono normalmente nel sogno eh, le persone che tu non vedi che non conosci se si tratta di sogno eh, attenzione sono dei tuoi aspetti ok eh, c'è anche ecco una cosa molto bella questa che mh, ti invito a seguire le, le dirette di Daniela Colavitti qua su forum, su forum 3.0, che è proprio, eh, si occupa proprio dei sogni. Quindi sia dell'interpretazione dei sogni, dell'analisi dei sogni e, e spesso ti fa anche capire, ti può dare anche una mano, poi lei fa anche dei gruppi onirici, gratuiti, completamente gratuiti, in cui si incontrano più persone, raccontano i sogni e ognuno riesce a capire che cosa significa, che cosa significa quel determinato sogno, quelle persone che vedi. Spesso quelle persone possono indicare, sono dei tuoi aspetti che tu rappresenti con altre persone. Se si tratta di un viaggio astrale, invece, puoi incontrare, invece, proprio... Altri, altri esseri, altre persone. Lì, diciamo, è diverso perché non, non, non si tratta più di sogno, ok? Maria Grazia, io più volte ho sognato mio figlio in contesti diversi ma reali ed ero consapevole che lui è venuto a mancare. E di che cosa si tratta? Non so, mi devi spiegare meglio, non ho, non ho capito bene questa, questa affermazione. Ero consapevole che lui è venuto a mancare. E cioè nel senso che l'avevi già mh, sognata questa cosa e poi si è avverata? Non lo so, non, non ho capito bene, magari spiega meglio. Allora, scusate, vorrei capire come mai se siamo in diretta i sottotitoli anticipano... Quello che Miki dice. Sì, credo che ci sia comunque un uno sfasamento, eh? c'è uno sfasamento tra la diretta e quello che poi a voi arriva, quindi viene comunque sfasato dalla da dalla diretta che io faccio e da Facebook, che la, la trasmetto un po' dopo. Quindi probabilmente vi fa vedere prima i sottotitoli. Non siamo in astrale. <ride> Allora Katia è vero sì se si torna a letto dopo essersi svegliati tipo alle cinque si sogna tanto infatti tengo sempre foglie e penna per scrivere i messaggi preziosi dei sogni lo vedi è proprio verso le cinque del mattino che se noi ci svegliamo quindi già abbiamo dormito quindi mettiamo, puntiamo una sveglia ci alziamo poi provateci provate a riandare a dormire una seconda volta e vedete che, la, che vi ricorderete tantissimo i sogni se state attenti perché si svilupperà dentro di voi questa attività onirica dopo le 5 quindi se voi vi alzate con l'intento di sognare ma poi anche di ricordare chiaramente quindi vi riaddormentate vedrete che sognerete tantissimo e poi bravissima Katia scrivete subito quindi scrivete proprio su su proprio carta e penna e eh, scrivetelo perché è più facile poi anche il ricordo dei sogni se non scrivete vi perdete poi i dettagli perché un po' è come, sai che è come se poi questa memoria sparisse, se tu ti alzi una volta che tu hai sognato magari ti ricordi tutto, ti alzi in fretta e furia, vai magari al bagno, ti vesti eh, e nel frattempo ti sei dimenticato tutto, quindi c'è questo sfasamento, capito? Quindi ti devi svegliare e provare a scrivere tutto, questo è il segreto per ricordare. Io nei sogni ho sempre una comunicazione mentale, esattamente Marilena, perché si, nei sogni siamo telepatici, quindi non c'è necessariamente la, il verbo, ma comunichiamo telepaticamente. Paolo, i viaggi a possono essere pericolosi? Allora, guarda Paolo, mh, se io ti dicessi che i viaggi a non sono pericolosi, ti mentirei. E quindi chi ti dice andate viaggiate in astrale fate questo fate quest'altro eh, tranquilli provate tutti eh. in realtà non è così in realtà ci possono essere dei pericoli però quello che io ci tengo moltissimo a, a dirlo a dire è che ehm, il viaggio astrale è come se fosse una passeggiata per il quartiere nel senso tu stai girando per il tuo quartiere per la tua città no? Nella tua città ci sono quartieri più o meno pericolosi, ci sono i parchi, i boschi, ci sono per chi magari è, è, è fortunato magari c'è il verde vicino e quindi ci sono le parti più belle, i, bo i boschi ben frequentati, i parchi dove c'è la luce, i giochi, i bambini, come ci sono i quartieri più oscuri, se tu vai a mezzanotte, per una stazione di una città centrale, magari di Roma o di Milano, o di una grande città, te ne va in giro per a mezzanotte, chiaramente i rischi di venire aggredito o derubato, no? Stessa cosa per i viaggi assali. Quindi è molto importante capire dove bisogna andare per questo io tutto quello che io dirò in questa mia rubrica faremo anche delle piccole meditazioni ci saranno anche dei piccoli consigli che io vi, vi darò come per esempio quello di aumentare lo stato di presenza lo stato di lucidità mentale anche durante il giorno essere sempre presenti perché è molto importante quello che noi pensiamo durante il giorno se noi eh, abbiamo appena litigato per esempio no? non vi mettete a fare un viaggio a sale se avete appena litigato con qualcuno perché avete magari una condizione di eh, negatività quindi vibrazioni molto basse o se vi mettete a cercare che ne so ehm, esperienze tipo che ne so tramite l'uso di ehm, lsd droghe varie non lo fate perché questi o alcol vi porta in uno stato inferiore allora sì che possono essere esperienze pericolose ma quello che vi posso dire io, se voi avete la consapevolezza, quindi se fate anche un lavoro su voi stessi, quindi soprattutto voi che state comunque facendo un percorso olistico, eh, lavorate anche su voi stessi, quindi sulle vostre sensazioni, sulle vostre vibrazioni, eh, perché è molto importante. Per avere dei viaggi molto eh, belli, quindi qualitativamente eh, belli, positivi. Ok. Eh... Daniela da bambina facevo sempre lo stesso sogno ero in un paesino che camminavo con delle persone e tra queste c'era mia mamma ma non è la mamma attuale mi sedevo vicino a una fontana di pietra dove tutti bevevano bellissimo poi andavano tutti via e io non riuscivo più ad alzarmi restando sola bellissimo questo qui questo sicuramente ha un significato molto molto importante perché come vi dicevo all'interno dei sogni ci sono dei simboli, ci sono delle figure che noi dobbiamo interpretare e ehm, spesso e volentieri eh, è, è importante anche cominciare ad analizzare i nostri sogni per conoscere chi realmente siamo, ok? Ciao Paola, un abbraccio. Ciao Giuseppe. Milena, buonasera Michele, può essere che mio figlio passato da oltre un anno e mezzo sposti la foto di mio padre sulla mensola? È possibile Milena. È possibile perché mh, magari vuole farti capire che, che, che ti è sempre accanto. Guardate che in astrale lo spazio e il tempo non esistono quindi ecco già questo dovrebbe farvi comprendere che stanno tutti vicino a noi, ok? Quindi lavora molto sulla, sulla presenza, sul sentirlo piuttosto che sul cercarlo sul cercarlo perché il fatto che tu lo cerchi è come se fosse una cosa che non c'è e quindi tu lo cerchi allora concentrati sul c'è concentrati sul sentirlo Chiedi, manifestati nei miei sogni, io ti sento, ti sentirò e vedrai che riuscirai a, a sentirlo in, vicino a te. Stefano eh, il mondo astrale è quello che ci aspetterà dopo la morte durante il sonno ci stiamo allenando per quando avverrà che il cordone d'argento si reciterà definitivamente esatto vedete perché bravo Stefano bravo vedete perché non è pericoloso perché nulla ci può recitere quel cordone finché quel cordone è collegato al corpo fisico ti può accadere di tutto io avevo detto è pericoloso ma pericoloso che vuol dire? In realtà noi siamo indistruttibili perché questo corpo astrale è un corpo che non è materiale per cui gli puoi sparare, gli puoi fare quello che ti pare, non si distruggerà mai, è impossibile distruggere un corpo astrale perché non è fisico, non è materiale. Quindi noi siamo indistruttibili nella nostra condizione animica, spirituale, siamo indistruttibili. L'unico modo è la recisione di questo cordone d'argento che ci separa dal corpo fisico. Ma come fa a recidersi? Da fuori non lo puoi recidere, dal, dal corpo, dall'interno non lo puoi recidere. Lo puoi recidere solo quando il corpo fisico muore, quindi dalla parte materiale. Allora si recide, ma deve morire il corpo fisico. Ok? Allora... Ehm... Stefano, il film Nos Solar, sì, sì, sì, il film Nos Solar è bellissimo, spiega bene questa realtà. Nel film Nos Solar, che vi consiglio, Nos Solar, si chiama Nos Solar, La nostra dimora, cercate su, lo trovate anche su alcuni siti, anche su YouTube, eh, La nostra dimora, che è un film che è, stato, è tratto dal libro di, eh, dal, dal, dall'omonimo libro di Cico Xavier, che è un importante medium che eh, diciamo ecco vedeva proprio quello che accadeva che accade dopo la morte quindi viene descritta la dimensione umbral umbral che è questa sorta di inferno che attenzione molto differente dall'inferno cristiano eh? perché è una condizione diciamo temporanea che abbiamo visto che il tempo non esiste quindi puoi uscirci in un decimo di secondo come puoi starci per lì, lì un'eternità dipende tutto da te perché il tempo non esiste. Quindi lì viene spiegato bene l'umbral, um, viene spiegato bene anche il parco, che è questa questa parte astrale, diciamo, superiore, no? Quindi un po' quello che viene un po' tipo un paradiso, che però è molto diverso dal paradiso. Poi magari faremo una diretta proprio per spiegare il, il film Nosso Lara, perché adesso diciamo è una cosa abbastanza lunga da spiegare. Grazie Stefano. Allora, Katia, ho sentito nel sogno queste due frasi specifiche. Puoi interpretarle? Tutto quello che succede è già successo. Più sofferenza nella vita terrena, più vita nell'aldilà. E beh, c'è poco da interpretare, <ride> mi sembra abbastanza evidente. È quello che ho appena detto, no? Tutto quello che succede è già successo. Perché è come se noi in realtà il tempo vedete come allora adesso noi il tempo lo concepiamo in questo modo perché noi concepiamo sempre un prima ed ora. Non riusciamo a capire se non mettiamo il tempo in mezzo a quello che facciamo diventiamo scemi, diventiamo matti. Cioè io adesso faccio una cosa però eh, devo comunque concepire quello che, che è stato fatto prima altrimenti me ne andrei in giro vaga abbondando come un, uh, un matto, come un folle, no? Se io invece riuscissi a mantenere questa condizione del tempo con una, con una saggezza, con grande saggezza, cercando di vedere un po' dall'esterno e capire che, che tutto è dentro di me. Quindi vivere in questa realtà ma al di fuori della realtà. Quindi capire che in realtà tutto quanto avviene in un eterno presente, Tornare un po' bambini, vedete che i bambini per esempio non hanno la concezione del tempo, i bambini fanno tantissimi viaggi astrali. noi quando eravamo bambini ne facevamo a Iosa, perché un bambino non riesce a, a comprendere il tempo, no? Un bambino molto piccolo, eh, sto parlando proprio i primi mesi di vita, un anno, uno, due anni massimo, è giorno, e notte, non sa che ora è, non lo sa può essere giorno, può essere notte, e quindi si ritrova in questa, è, è fuso con la dimensione astrale, vive sia nella dimensione fisica che in quella astrale. Ecco, questa è la dimensione astrale. Tutto quello che succede è già successo, quindi vi renderete conto che se riuscite a vivere entrambe le dimensioni, sia quella fisica, Michael Raduca diceva sempre un bel giorno eh, l'uomo quando scoprirà la fase vivrà in due dimensioni, quando scoprirà che cos'è la fase, vivrà nella dimensione fisica e contemporaneamente vivrà nella fase. Questa è la saggezza. Tornare bambini però con la maestria, con la saggezza. Ok? Più sofferenza nella vita terrena, più vita nell'aldilà. Questo è un concetto un po', no? Noi siamo qui per soffrire perché dobbiamo trascendere la, la natura, la, la vita terrena, no? Tramite la sofferenza. E abbiamo la possibilità di capire chi siamo no crescere come faremmo a crescere se non c'è il bene e il male come faremmo a evolvere in realtà non si tratta di evoluzione si tratta di scoprire scoprire noi stessi ma il, il vedete il marchingegno che ha più geniale che, che è stato adoperato dal nostro spirito è quello proprio di farci vivere una realtà materiale ok perché la vita ti dà tutte quelle opportunità di crescita, no? È come se fosse una palestra. Ok, eh, allora Katia, ho sognato queste due fasi. Ok, questo, ah, no, questo già l'hai detto, perfetto. Ok, io vedo le domande sono tante. Bello questo, perfetto. Mi è capitato di incontrare persone in astrale che non mi vedevano come se fossi invisibile. Che interpretazione dare? Ok, allora quando non ti vedono, anche a me questo è capitato parecchie volte. Tu eh, è un viaggio astrale, si tratta di una hobby, questa qui. Non ti vedono significa che stai mh, su un altro piano. Eh, puo, tu puoi vedere differenti piani, differenti livelli, differenti territori. Se tu non vibri in quella vibrazione specifica, tu sei solo spettatore, puoi indagare quel territorio e vedrai che le entità, gli abitanti di quel territorio non ti vedono neanche, non riescono a percepirti. Un po' come quello che avviene nel fisico, quando c'è un viaggiatore astrale, per esempio, che sta su un'altra frequenza, non ti, tu non riesci a vederlo. Cioè, se una persona viene in astrale ti, è, è, dentro, a casa tua, tu non la vedi. Perché stai su differenti piani, differenti, ehm, vedilo un po' come vibrazioni, no? frequenze, livelli energetici, vedilo un po' in questo modo. Se le frequenze sono diverse, viaggi su due frequenze diverse, quindi non si incrociano tra di loro. Ok. Allora, Gio, eh, allora, guarda, rispondiamo un po' alle ultime domande, eh, perché eh, diciamo non vorrei andare oltre. Quindi, magari poi molti argomenti voi tenetevi così, magari la prossima rubrica, il prossimo incontro, segnatevi e li affronteremo, diciamo, altrimenti poi diventa anche un po' pesante troppe cose, troppi concetti insieme. Allora, jo, uh, Iole chiede: uh, ma una volta imparate le tecniche per i viaggi astrali, poi bisogna applicarle al risveglio o si può fare anche da svegli quando lo si vuole? Allora, io le ci sono fondamentalmente quattro metodi per viaggiare in astrale allora la prima tecnica è quella di sono metodi diretti cioè tu dal corpo fisico tu sei sveglio ok ti addormenti quindi da, dallo stato di veglia tu ti addormenti ma mantieni la tua mente lucida ed esci fuori dal corpo quindi il tuo corpo si addormenta la tua mente rimane lucida e esci fuori dal corpo con la mente. Questo è un metodo diretto. Secondo metodo è il metodo indiretto. Allora, con il metodo indiretto che ha spiegato Michael Raduca, tu stai già dormendo, ok? Quindi non parti da sveglio, ma parti già da addormentato. Stai dormendo. Che cosa accade? Che ti svegli? Quindi ti, ti svegli improvvisamente. Allora tu non, fai, non muovi il tuo corpo fisico, non apri gli occhi e fai una separazione dal corpo. Questo è il metodo indiretto. Qui il metodo diretto lo fai da sveglio, addormentandoti ed entrando coscientemente nel sogno, quindi facendo una separazione. Il metodo indiretto invece, come ti stavo dicendo, tu già stai dormendo, ti svegli, nel momento stesso che ti svegli non muovi il corpo e ti separi. Il terzo metodo è quello dei sogni lucidi che io già stavo introducendo all'inizio. Allora, i sogni lucidi come funziona? Ah, funziona in una fase già avanzata perché tu sei in un sogno lucido e ti svegli all'interno del sogno. Ok? Quindi in una fase più avanzata dici sto sognando, quindi ti rendi conto di sognare. Da lì devi aprire delle porte, dei varchi. Delle finestre che ti portano poi al viaggio astrale, quindi ad avere una OBE. Questo è il terzo metodo. Dopodiché c'è il quarto metodo, che è quello con i toni binaurali, che è un metodo indotto. Ci sono dei suoni specifici. Tu, ascoltando questi suoni, provochi una sincronizzazione dei due emisferi, quindi emisfero sinistro e emisfero destro. Questa sincronizzazione, è, diciamo, chiaramente con dei suoni specifici proprio per fare viaggi astrali, questa sincronizzazione ti produce, a, a, a, induce il cervello a produrre eh, le onde, onde teta, quindi tra, a, a cavallo tra il teta e il delta, che sono delle onde specifiche che ti servono per avere i sogni lucidi. Perché io parlo di questo? Perché questo è un metodo no, naturale, perché tu non perdi mai conoscenza, quindi con gli emisync, eh, allora i toni binaurali... Più belli che io utilizzo sono gli Emisink, quelli del Morroissi Institute, perché sono diciamo ecco dietro c'è un'equipe, ci sono delle sono collaudati c'è uno studio che diciamo di apparecchi parecchi parecchi anni quindi c'è anche ci sono dei tecnici del suono degli scienziati dei dei studiosi e quindi sono sicuri sono i suoni sicuri con questi suoni diciamo hai questo tipo di, di esperienze ok io ne ho individuati quattro ok? Quindi ecco quattro, quattro metodi principali poi ce ne possono anche essere altri eh? ci sono anche altre tipologie di metodi che però ecco attualmente anche mio, tipo ecco l'uso dei mantra per esempio l'uso della meditazione mh, dei metodi speciali che lo yoga tipo portare a i sogni lucidi viaggiare altri metodi ci stanno io, io ho individuato questi quattro principali che sono quelli che io spiego che io, quelli che conosco bene e che insegno attualmente allora io eh, allora risponderei all'ultima domanda e poi ci, ci salutiamo e, e magari poi ci incontriamo, ecco, poi avremo modo anche di, di approfondire in futuro, insomma in un prossimo incontro. Allora Santa chiede per anni sentivo nella mia testa il fracasso di un terribile schianto di lamiere contorte mio figlio è andato nell'oltre il 17 gennaio di quest'anno a seguito di un disastroso incidente stradale era una premonizione Santa io direi di sì direi di sì quindi potrebbe essere questo sì, è un caso di una premonizione è qualcosa come per dirti forse di prepararti qualcosa di quindi ecco io un consiglio che ti do Santa è Cerca i nostri cari, i nostri, i nostri defunti. Eh, concentratevi sul sentire, perché sono intorno a noi. Io quello che mi, veramente che mi sforzo di dirvi che cerco anche di aiutare parecchie mamme che, che, che hanno avuto questo immenso dolore che non oso immaginare. E, e cerco anche di dare una mano: di dire: guardate, sono tra di noi, quindi cerchiamo di sentirli più di che di cercarli nei sogni. Nei sogni lucidi, nei viaggi, non importa, cerchiamo proprio di, di sentirli, ok? Sentire che e vedrete che c'è questa possibilità, quindi di trovare una, un contatto. Quindi questo potrà testimoniarlo chi è riuscito a ottenere anche questi, questi contatti, ok? Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per questa bellissima opportunità che mi avete dato questa, questa sera. Ci incontreremo più o meno tra, tra un mese. Ringrazio sempre in maniera particolare Anna ed Enrico. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti e ci vediamo la, al prossimo incontro. Buona serata a tutti, buonanotte.